Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Patate Fantasia. Sono Marisa e oggi prepareremo insieme lo spezzatino di manzo con patate. La ricetta che prepareremo oggi è per 4 persone. La tempistica di preparazione sono circa 2 ore. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere nessuna ricetta. Per realizzare questa ricetta io ho utilizzato una pentola di dimensioni 20 cm di diametro. Ho messo la pentola sul fuoco, ho aggiunto dell'olio extravergine oliva, e ho aggiunto anche un battuto di carota, sedano e cipolla e ho fatto rosolare a fiamma molto dolce per alcuni minuti nella info box vi metto anche il link per dove acquistare questa, questa pentola che è perfetta per preparazioni con lunghe cotture Per questa ricetta io ho utilizzato il fusello del manzo, però eventualmente potete utilizzare oltre terone, sempre la parte del manzo, se no anche del vitello. Fate rossolare la carne in tutti i lati, in modo che si crea un sigillo da, così da mantenere i succhi all'interno. Quando la carne sarà cotta a tutti i lati, aggiungete un cucchiaio di farina. Questo servirà per rendere il sughetto più cremoso. Aggiungete un bicchiere di vino bianco, ma se preferite potete utilizzare anche il vino rosso. Aggiungete la passata di pomodoro e mescolate facendo amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungete il sale quanto basta. Aggiungete del pepe nero. lo spezzatino con le patate è un classico piatto della domenica eh, dei pranzi di famiglia ed è anche sembra difficile dalla preparazione ma è invece è molto facile e anche veloce è un piatto tipico che si realizza soprattutto nel periodo autunnale e invernale ora coprite con del brodo vegetale la carne vi consiglio di utilizzare eh, il brodo vegetale fatto in casa e un dado perché conferirà al vostro piatto ancora un sapore ancora più genuino e soprattutto buono. Io ho utilizzato all'incirca di brodo vegetale dai 350 ai 400 ml di brodo vegetale. Coprite con un coperchio la pentola e fate andare a fiamma dolce per circa un'ora. Nel caso ci fosse bisogno, potete aggiungere eh, dell'altro modo vegetale, nel caso dovesse restringere. Intanto che il vostro spezzatino eh, sta cuocendo, iniziamo a preparare le patate. Le patate che ho utilizzato io sono le patate a pasta gialla a buccia rossa, che sono tipiche del, della mia zona, che sono quelle di col fiorito. Però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di patata a pasta gialla. Consiglio le patate a pasta gialla perché sono ideali per queste cotture lunghe e che eh, non, non, si, non si sfaldano durante eh, la cottura. Tagliate le patate delle stesse dimensioni eh, dello spezzatino. lavate le vostre patate sotto acqua corrente passata un'ora aggiungete le patate allo spezzatino mi raccomando non fate come me nel video che le ho messe tutte insieme e ho fatto un'onda anomala ho fatto tsunami aggiungete un rametto di rosmarino e una foglia d'alloro Coprite con un coperchio e fate cuocere per altri 30-40 minuti circa, finché le patate non si saranno ben cotte. Vedete, è una ricetta molto facile da fare, i tempi sono un po' più lunghi, però è una ricetta alla portata di tutti quanti. Mi raccomando, se vi piace la ricetta, lasciate un, uh, un like, un commento e nel caso iscrivetevi anche al mio canale per non perdervi le altre ricette. Alla prossima ricetta con patate fantasia!